Allora, anche se saltiamo da una frasca all'altra, è molto interessante che abbiamo chiesto sul punto di incocco che la, la metodologia datata, datata prevede eh, nel tiro di campagna di mettere a punto l'arco per i 25 metri, perché è la distanza, la, la metà della distanza. Effettivamente questa metodologia andava bene prima del 2006, dal 2006 in avanti non è più valida, anzi dal 2007, perché con l'introduzione del 6 nel tiro di campagna è cambiato tutto, è cambiato tutto, perché se è vero come era vero che l'assioma principe del tiro di campagna era le gare si vincono alle lunghe distanze, Ahimè, non è più così. Nel tiro di campagna le gare si vincono alle corte distanze, perché il 6 per l'arco nudo è, estremo, è basilare. O oh, stiamo parlando di arco nudo, eh. Ripi e Compa possono avere altre, altre tipologie. È un po' meno sensibile questa cosa sul, sulla vittoria un po' meno sensibile per l'arco nudo è estremamente importante fare bene alle corte distanti non solo estremamente distante, è imperativo se per me può, andare, può essere può bastare fare un 6 o un 8 a 50 metri ma se io faccio 12 a 5 metri sono rovinato perché perdo 6 punti da tutti quindi la mia messa a punto per il tiro di campagna deve essere organizzata per le corte distanze. Quindi dobbiamo portare notevolmente verso il basso l'ottimizzazione della messa a punto. Va benissimo quella di 18 metri. Se io vado bene a 18 metri, mi va benissimo. E guarda caso, mi va pure bene per il 3 litri quindi mh, mi può interessare molto di meno essere sicuro di avere dei buoni risultati dopo i 40 metri anche perché tre frecce a 50 tiro tre frecce a 45 e poi ormai l'idea è che tutto sia sotto i 40 Con la, la, la l'assoluta importanza di fare bene fino a 20-25 metri ma soprattutto fare bene a 5 metri, 7 metri 8 metri, 10 metri 12 metri, 14 metri 16 metri 18 metri, 20 metri 21 metri, 22 metri 23 metri se io ho un una visuale da 60 cm a 18 metri devo fare 18 devo chiudere la rosata lì è lì che vinco la gara cioè, che, che, cioè è lì che la perdo se sbaglio di sicuro tanto più che ormai l'Hunter è dove si fanno più punti perché le distanze sono estremamente più se pensate che nell'arco nudo il 60 cm anter può essere posizionato tra i 15 e i 30 metri e normalmente viene posizionato tra i 15 e i 25 metri nel field lo troviamo a 30, 35 e 40 cioè, è un altro, un altro gioco, è completamente un altro gioco però se io faccio bene a 18, 20 e 25 mettiamo mediamente dove vengono posizionati i 60 metri è lì che io devo, devo giocare lì e, e sugli occhiali le visori da 40 cm normalmente vengono posizionate a 12, 15 e 18 metri mediamente se non addirittura 10, 14 e 17 e lì devo martellare più della metà dei tiri più della metà dei tiri più della metà dei tiri sono sotto i 30 metri più della metà dei tiri sono sotto, il 70% dei tiri sono sotto i 30 metri. Il 50% dei tiri sono sotto i 25 metri, dove io devo assolutamente fare i 6, fare il 6. Il 6 è tanto, è come avere il 12 nell'idola. È come avere il 12 nel lingua. proporzionale quindi è importantissimo che io faccia bene nei pidocchi se una volta bastava fare 5 ai pidocchi adesso è basilare assolutamente per il 6 devo allenarmi assolutamente per il 6 come posso organizzare la mia messa a punto in modo ottimale Beh, con lo, eh, comincia a diventare importante anche per l'arco nudo lo strappo della carta io devo già da subito essere sicuro che la freccia parta in modo perfetto a 3, 5 e 7 metri, davvero un buon strappo a 3, 5 e 7 metri perché già da subito la mia freccia deve, deve fare rosata a distanze cortissime. Quindi anche lo strappo della carta per l'arco che prima non era granché preso in considerazione diventa importante eh, questo utilizzo. Quindi, ovviamente, anche siamo sempre lo stesso discorso: no? anche lo strappo è molto dipendente dal, dalla tecnica. Eh, mediamente, un medio arciere deve assolutamente mettere a punto l'arco nudo anche con la prova della carta per ottenere dei buoni risultati alle proprie distanze. Va a esilare, tanto di più per il 3D, sapete che il 3D sta prendendo sempre più piede, quindi nel 3D mediamente la media è 15 metri, c'è cioè, per tanta, per tanta fatica che si faccia, alla fine metà dei tiri sono sotto i 15 metri, c'è 11, anche con l'introduzione dell'11 ecco che è diventato importante anche per l'arco nudo fa l'11, sulla distanza quindi la freccia deve essere già precisa da subito. Non mi interessa far essere perfetto a 50 metri. Non devo tirare 72 frecce a 50 metri. Chi deve tirare 72 frecce a 50 metri dovrà essere preciso lì, non gliene frega niente. Dovrà fare un'altra messa a punto che non quella del 18. Proprio. Anche perché adesso dal per compound, per esempio, tirare a 50 metri bisogna... Sta diventando che 5 no, fare 5-9 è già uno è già morto su 156, su 15 periodo. E bom, qualche altra domanda? Passiamo a una cosa molto, molto interessante. Qualche domanda su questo, per questi particolari? la messa a punto che tanti arcieri eh, adoperano ogni signore eh, del settore aumentando sì, no, no, no, no giusto uh, sì, ne possiamo parlare anche di adesso, tanto, tanto male uh, sì, mol, effettivamente eh, tanto bene a farmi questa domanda così proseguiamo con la messa a punto che mi era sfuggita prima di parlare della Allora, effettivamente sì, sto andando a destra, do un giro di bottone e ovviamente ho modificato lo spazio dinamico, ho spostato i nodi spostando la pressione della molla. Quindi la freccia andrà un tantino più a sé. Se siamo a 18 metri non abbiamo nessun problema su questo particolare. Se invece siamo nell'audio, nel tiro di campagna, ebbene, dobbiamo capire perché sta succedendo questo. Nel tiro indoor non è un grosso problema. Io sono sempre dell'idea che specialmente per quanto riguarda l'indoor oh, il conto è se un giorno a sinistra, un giorno a destra, poi l'altro giorno vanno tutti a sinistra allora no, c'è qualcosa che, che non funziona o nell'arco o nel mio modo di tirare che devo capire il perché ma in gara non, non, non si, neanche una freccia si deve sprecare per capire se nei tiri di prova vanno a destra e eh, le faccio andare a sinistra non, non devo neanche immaginarmi che possa poi il giorno dopo in allenamento cercherò di capire perché per conto quindi tranquillamente fattibile è logico che non è un atteggiamento ottimale no perché vado a variare la messa a punto del mio arco variando la pressione del bottone io premetto che tiro lo e vedo il genere che sposta i miei e il bottone per me non ha senso perché tu hai perso una settimana, un mese, due. Ho appena detto, L'ho appena detto, al poi va là, ti l'ho appena detto. A, questo, a, è cosa che è proprio, a mio parere non ha senso. Ha solo un senso. Ha senso in quel momento lì non devo sprecare neanche una freccia, sono in gara e non devo sprecare neanche una freccia per capire perché. Allora, loro lo detto fare la messa a punto buona, va, eh, beh, va bene. bene, ma allora tiro una freccia nell'otto a destra non sposterò mai il in... cont invece di contromirare vi consiglio con tutta l'opinabilità che ha il mio consiglio di muovere il bottone e...